What we need to do, what we need to do, what we need to do, what we need to do. Allora, quindi noi questi giorni al Rural Hub eh, faremo una cosa molto particolare perché eh, useremo una serie di, eh, di tecnologie e di progetti che eh, noi come Artis Open Source e Human Ecosystem stiamo portando avanti per eh, capire eh, come eh, una serie di discorsi e di tecnologie eh, applicate eh, ai eh, dati, al flusso di saperi, al flusso di informazioni possono tornare utili in ambito di innovazione eh, rurale, quindi questi, eh, questi processi di innovazione che stiamo eh, tutti insieme, insomma, eh, cercando di eh, capire eh, come si possono svolgere non solo nelle città, quindi Smart Cities e, e Compagnia Bella, ma diciamo anche eh, eh, nella ruralità. L'infosfera, questo guscio eh, che ormai avvolge parte del mondo, quindi che attraverso le terminazioni elettroniche che raccolgono il nostro agire, tutto quello che pubblichiamo nella rete, eh, i nostri tweet, eh, il nostro agire pubblico sui social network ci aiuta in qualche modo a ridefinire se vogliamo dimensioni come lo spazio e il tempo ed avvicina quindi eh, due realtà come quella metropolitana che in qualche modo eh, ha avuto il ruolo di essere vicina a un certo tipo di modernità, come se fosse il luogo dove avvenessero le cose del futuro e una ruralità perennemente eh, lontana e legata al passato. Oggi invece... Eh, chi sceglie di fare un certo stile di vita di ritornare alla dimensione rurale non lo fa più come scelta eh, individuale, quindi solitaria ma eh, immette, può immettere all'interno dell'infosfera continui dati che ci suggeriscono in maniera autentica nuove possibilità di eh, rivedere di semantizzare anche un concetto di innovazione che non è soltanto un'innovazione orientata eh, allo sviluppo economico a nuove forme eh, di mercato a nuove forme diciamo, di eh, tecnologia intesa come bene di consumo, ma è un'innovazione fatta anche della possibilità di ricombinare elementi del passato con elementi del presente, la possibilità di, di pensare fuori degli schemi, possibilità nuove eh, di vivere nelle comunità e anche e soprattutto la possibilità se vogliamo anche di vedere queste organizzazioni anche di senso, quindi semantiche come eh, si aggregano. In questo senso eh, tratteremo due argomenti principali, eh, quindi una, un progetto che si chiama Human Ecosystems, che riguarda il modo di eh, catturare gli ecosistemi relazionali delle persone, quindi sul territorio, eh, piuttosto che social network, o su tutte e due, eh, e Ubiquitous Commons, che è un eh, progetto di ricerca che è iniziato da pochissimo, però che già ha tanti risultati pratici, eh, che è volto a eh, stabilire, a creare dei eh, eh, toolkit, quindi degli inserimenti, di strumenti eh, legali e tecnologici eh, che permettono alle persone o alle organizzazioni o alle associazioni per esempio Rural la Hub no? eh, di appropriarsi dei propri dati che sembra una, sembra una cosa eh, eh, diciamo facile però non lo è assolutamente e di esprimere quindi di decidere come possono essere utilizzati questi dati che in, in un'era eh, di di internet, dell'internet delle cose, no? che sono collegati, controllati piuttosto che collegati da pochissimi operatori insomma, che hanno un grande strapotere, eh, è una cosa importantissima da poter fare. Quindi questo è in sintesi quello che faremo eh, in questi giorni. Si pone un, uh, un interrogativo interessante cioè quello di riappropriarci della nostra funzione di costruttori dell'immaginario e quindi capire che tutta questa mole, no, l'intelligenza collettiva che si reifica e collabora e che è visibile attraverso gli strumenti che stiamo analizzando eh, qui a Ruralab è sostanzialmente un bene comune e come tale eh, in qualche modo ci impone di ripensare a una nuova razionalità, a un nuovo modo di gestire appunto questo bene comune eh, in modo virtuoso per le comunità.